Lo spettacolo Lenuccia, dedicato a Maddalena Cerasuolo, la ragazza di 22 anni tra i protagonisti delle quattro giornate di Napoli, ha aperto la prima stagione del nuovo Teatro Sanità. Un progetto che parte dal basso per costruire una nuova immagine del rione, a cominciare proprio da un'idea concreta di cultura. In cartellone 26 spettacoli fino a maggio, vediamo il servizio di Anna Teresa Damiano. Abbiamo iniziato dieci anni fa con 12 ragazzi, mi sono diventato addirittura 86. Grazie a Don Antonio Loffredo che ci ha dato incomodato questa struttura, l'associazione culturale Sottoponte dedita al teatro, alla danza e alla cinematografia per il quartiere e non solo, quindi per i figli di questo quartiere. L'anno scorso, grazie all'aiuto al sostentamento economico che ci ha dato la famiglia di Sissi Liguri, che è una ragazza che morì in un incidente ferroviario in Cina, siamo riusciti a recuperare un po' di fondi e abbiamo ristrutturato in parte la chiesa. La chiesa dell'Immacolata e San Vincenzo, nel cuore del quartiere Sanità, oggi è un bellissimo teatro che ha appena iniziato la sua prima vera stagione. 26 spettacoli fino a maggio. Il 5 ottobre arriverà Giulio Cavalli, attore sottoscorta per le sue denunce. La stagione si chiama, non a caso, Nuove Resistenze. Chi è? so io! Capù! Finta armata è Pur in dei film, primo posto a Rovanna a guardare, sei vite L'apertura i ragazzi del nuovo teatro Sanità l'hanno voluta con lo spettacolo Lenuccia. Maddalena Cerasuolo, la ragazza di 22 anni, che fu tra i protagonisti delle Quattro giornate di Napoli, è tornata 70 anni dopo a pochi metri da quel ponte che oggi porta il suo nome. Abbiamo ritenuto opportuno raccontare la vicenda di questa, di questa eroina, anche per lanciare un messaggio a Napoli, un messaggio di reazione, mai di adagiarsi sui propri problemi, ma cercare di reagire. Anche mettendosi in gioco. Se l'uomo non nascondere, noi femmina. A gente fa la parla. 13 repliche previste, molte date al nord e del resto nell'anteprima di Novara, il 25 aprile scorso, Lenuccia ha emozionato tutti. Nonostante fosse poi in dialetto napoletano, quindi avevamo un attimino la paura che il pubblico potesse non capire tutto, invece si sono lasciati trasportare da quello che era l'emozione, no? Che dava lo spettacolo ed è andata alla grande spettacolo di bodisca teatro perché è forte il filo che lega luoghi dove tutto deve nascere dal basso per noi questa collaborazione un nuovo teatro sanità è molto importante non solo per l'affetto umano che ci lega i protagonisti del nuovo teatro sanità ma anche perché mette in relazione appunto due parti della città distanti uno in periferia e uno in centro anche se la sanità è una periferia nel centro Questo è uno spettacolo prodotto dal basso, da circa 120 spettatori che hanno anticipato prima i soldi per poter permettere questa realizzazione. Un'idea diversa di impresa culturale che parte dalla volontà dei cittadini che si mettono in rete e decidono di lavorare insieme. Eh, anche in maniera molto indipendente rispetto alle istituzioni, forse perché così si possono avere anche delle libertà culturali, sociali maggiori e che decidono di darsi da fare con risultati importanti come sono state le catacombe di San Gennaro, come altre imprese culturali del quartiere e finalmente un teatro in una zona gigantesca che non ha nessun presidio culturale e che finalmente ce l'ha. A ottobre i ragazzi del Teatro Sanità saranno a Casalecchio di Reno alla rassegna di impegno civile chiamata Politicamente Scorretto e diretta da Casalecchio. Lucarelli, porteranno allo spettacolo la giusta parte. Per sostenere questo progetto abbiamo deciso di fare una raccolta fondi online in collaborazione col comune di Casalecchio di Reno che appunto è appunto anche l'ente promotore del festival e sul sito di Caracoa Editore che è partner di questa iniziativa e del teatro nuovoterrosanità.it chiediamo ai cittadini di poter contribuire al viaggio e alle spese di vitto e alloggio dei ragazzi. E qui alla sanità arriveranno istituti scolastici dal nord, scambio, costruzioni di reti e costruzioni di opportunità. Abbiamo anche l'avviso pubblico che è un progetto per le giovani compagnie Under 35, cioè noi diamo una settimana di residenza alle giovani compagnie. Noi ci eravamo accorti che comunque i giovani avevano problemi eh, di spazio proprio eh, anche per provare. E c'è questo spazio. E c'è questo spazio.